Ciao sono Marco e durante questa passeggiata voglio parlarti di due categorie di persone o meglio le persone vengono distinte da tante altre persone in maniere molto differenti e questo potrebbe essere anche una, eh, un modo di vedere le cose, un modo di distinguere le tipologie di persone. C'è chi li ha distinti tra quelli che usano lo stuzzicadenti e quelli che non lo usano. Vabbè. Eh. A me piace pensare anche che possano essere distinte le persone fra gli idealisti e gli ideatori. Probabilmente la terminologia usata non è perfettamente corretta, poi magari se è un consiglio migliore io lo accetto ben volentieri, specialmente sotto il profilo linguistico. Però il concetto qual è? È che ci sono delle persone che hanno delle idee belle, straordinarie, fantastiche e persone invece che realizzano queste idee, che non sempre sono le stesse persone, come tra l'altro. Quindi ci sono persone che hanno idee e si fermano lì, ci sono persone che hanno idee o usano idee dell'altro e le realizzano. E la differenza è sostanziale perché le idee sono la base di tutto quello che sei, invece sono le azioni che sono la base di tutto quello che tu hai. Ora sono importanti entrambi i fattori e devono essere posti nel giusto equilibrio, è sempre tutta una questione di equilibrio, sempre, devi cercare un, il giusto equilibrio in tutte le cose e così anche tra il numero di idee che hai e il numero di idee che andrai a realizzare, perché le idee sì sono molto importanti. Ti ripeto, mettono la base di quello che sei, ma la verità è che se vuoi ottenere di più per te, per la tua famiglia, perché tu non finisci con te stesso, ti espandi attraverso la famiglia, allora devi anche fare azione, le idee non ti bastano più e diventare un ideatore. Azione, azione, azione per realizzare le idee. E anche se l'idea poi non è assolutamente la tua ma saperla realizzare ti mette in una posizione di vantaggio anche nei confronti di chi l'idea ce l'ha ma non la sa realizzare perché diventeresti l'elemento rifinitore di quell'idea perché un'idea così aria che rimane lì in realtà non ha nessun valore se non, un valore se non un valore morale. Detto questo spero di esserti stato utile io sono all'uscita del mio ufficio e ti saluto con un abbraccio.